Siamo sempre qui in piazza Carignano con Simena Bombieri di ATTAC e del Comitato Acqua Pubblica. Eh, decreto di DL concorrenza, voi avete già fatto un'assemblea al campus universitario riguardo all'acqua pubblica, siete contro questo DDL concorrenza? Siamo assolutamente contro questo, questo disegno di legge perché impone tutta una serie di vincoli per, per i comuni e di fatto impedisce ai comuni eh, il, i, i compiti di governo e di controllo sui servizi pubblici locali arrivando addirittura a dire che i comuni dovr che non vorranno ricorrere a, al mercato e vorranno continuare a erogare loro un servizio pubblico eh, dovranno giustificare il mancato ricorso al mercato Grazie.